Apostolo Vincenzo. Vieni avanti. Vieni bene a Alleluia. Gloria a Gesù. Dio buono, amè. Ed è veramente un piacere per me essere di nuovo qua. Si riunisce in ogni luogo dove il Signore, non soltanto in Brasile, ma anche qua. Mi chiamo Vincenzo, Vincenzo Petrarca, sono il fondatore del Ministero Luce delle Nazioni, che è un ministero apostolico profetico. Noi ci stiamo occupando di lavorare nella Chiesa del Signore, per cercare di restaurare quello che è la funzione del ministero profetico, quello che è la funzione del ministero apostolico, perché la Chiesa oggi ha bisogno che entri in un tempo nuovo, che entri nel, nel tempo che Dio ha preparato. Ed è questo è il tempo che la Chiesa riconosca veramente la figura e il ruolo del profeta, del ruolo dell'apostolo, che questi ministeri possano lavorare nel tempo del per portare la benedizione che Dio sta preparando perché questo è un tempo in cui Dio sta preparando una via dove via non c'è sta preparando una via per un nuovo risveglio che sta per arrivare è bello i risvegli che ci sono stati ma Dio sta per fare una cosa nuova e noi dobbiamo essere di quelli che riconoscono la cosa nuova che Dio sta facendo e che entrano nella cosa nuova che Dio sta facendo perché Dio sempre fa cose nuove. E anche qui vedremo battesimi di 1907 persone. Forse anche di più. Ma questo avverrà quando si compirà il piano e il progetto che Dio sta preparando. Sapete quando Dio dite l'ordine di costruire un tempio, il tempio che fu costruito da Salomone, dite un progetto. E il progetto lo dite a Davide ed era un progetto preciso c'erano le misure di questo edificio la lunghezza, l'altezza come dovevano essere gli utensili all'interno tutto dalla A alla Z persino come doveva essere lavorato il marmo, come dovevano essere le travi tutto e quando questo tempio fu completato da Salomone allora la presenza di Dio scese nel tempio e Dio lo abitò nel tempio E la gloria di Dio siamo in un tempo in cui Dio sta dando un progetto per qualcosa di nuovo che Lui vuole fare e quando questo progetto sarà completato, quando noi entreremo in questo nuovo progetto allora la gloria di Dio scenderà e abiterà in maniera potente in mezzo a noi Dio è già in mezzo a noi amen? ma noi vogliamo che Dio faccia di più in mezzo a noi non ci accontentiamo Dio non mi accontento voi vi accontentate? Signore grazie per quello che stai facendo Faccio di più E io voglio di più E noi vogliamo di più Per la sua gloria E Anche questa sera Dio farà cose belle in mezzo a noi Dio farà cose grandi in mezzo a noi Se glielo permetteremo Amen Corrivo. Volevo leggere qualcosa con voi Dal libro dei numeri al capitolo 14 parleremo del popolo di Israele libro di numeri, capitolo 14 e leggeremo solamente quattro versi dal verso 20 al verso 24. L'abbiamo trovato tutti? Amen. Eh. Chi non ha trovato dica me Ok. Alleluia. Gloria a Dio. Allora l'Eterno disse, io perdono. Come tu hai chiesto? ma come è vero che io vivo tutta la terra sarà piena della gloria dell'Eterno e tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto e mi hanno già tentato dieci volte e non hanno ubbidito alla mia voce certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà. Amen. Amen, possiamo concludere. Dio da Roma era devoccio, era con la testa dura, perché sempre Dio diceva di fare una cosa e loro facevano molte volte il contrario di quello che Dio diceva. Dio ha un piano e un progetto per la nostra vita e noi dobbiamo seguire fedelmente quello che Dio ha preparato per noi e la nostra vita spirituale non dipende da quello che vive intorno a noi, dipende dalla nostra società ma dipende dalla nostra relazione personale con Dio ve lo ripeto la nostra vita spirituale non dipende dagli altri dipende da noi noi non possiamo dare la colpa agli altri dei nostri problemi ah io non mi sento curato io non vengo più in chiesa perché la colpa è del pastore quanto il cattivo è cattivo il pastore? Ah, pensa agli altri o non pensa a me. Io non vengo più in chiesa perché c'è quella sorella che dice questo, c'è quel fratello che ha detto quello. E sembra che diamo la colpa dei nostri problemi agli altri. Quasi come se la nostra relazione con Dio non dipendesse da noi, ma dipendesse dalla Chiesa, dipendesse dal pastore, dipendesse dal lavoro, dipendesse dal comune, non lo so. Non è così il pastore sulla croce per noi non è morto il fratello sulla croce per noi Dio li benedica ma per noi sulla croce è morto Gesù Cristo affinché abbiamo vita e vita in abbondanza quindi la nostra relazione da cristiani è una relazione principalmente verticale questo non significa che non dobbiamo venire in chiesa capite? ma significa che non dobbiamo andare a guardare i problemi che ci sono negli altri non ci deve interessare i problemi che ci sono nella chiesa, non ci deve interessare quello che dice il fratello, quello che dice la sorella, ma quello che ci deve interessare è quello che dice Dio, perché noi non saremo giudicati dal fratello e dalla sorella, ma noi quando non ci saremo più, so, da uno solo saremo giudicati, dal Signore, e quello che Dio farà, separerà le pecore? Perché si parla le pecore dalle capre? Che significa? Che stanno in fine. E significa che spesso all'interno di uno stesso regge ci stanno le pecore e i pecoroni. <ride> o i caproni? Che c'entra questo con Israele? Perché queste cose, dice la parola di Dio, sono state scritte per noi, affinché noi impariamo dei loro errori e non li commettiamo. Qui ci troviamo in un tempo della storia di Israele particolare Dio aveva comandato al popolo di Israele di entrare in una terra promessa una terra bellissima una terra dove scorre latte e miele dove non gli sarebbe mancato nulla e quindi loro mandarono degli esploratori lo possiamo leggere al capitolo 2 di prima al capitolo 13 mandarono degli esploratori andarono a visitare i nemici per studiare dove erano le difese dei nemici, dove poter attaccare la città. Ma quello che è successo è che i nemici, loro tornarono, gli esploratori tornarono impauriti. Non furono fedeli. Iniziarono addirittura a scoraggiare gli altri. Non è che dissero come fecero Giosuè e Caleb. No, ma non è vero, Dio è con noi giganti nel nome dell'Eterno devono cadere davanti a noi? No, se veramente noi sembravamo delle cavallette e quindi erano giganti. Dove andiamo? Torniamoci indietro, in Egitto c'era la carne. E molte volte il comportamento nostro nella Chiesa non è quello di esortare i fratelli ma è quello di distruggere il fratello perché non è che quando c'è una situazione o un problema noi andiamo vicino al fratello fratello non ti preoccupare preghiamo perché Dio può risolvere questa situazione c'è un problema nella chiesa preghiamo perché Dio è potente di risolvere ogni cosa no spesso il nostro comportamento è esattamente l'opposto hai ragione anzi no sai c'è anche questo tu hai detto 1, 2, 3 sapessi 1, 2, 3, 4, 5 facendo questo noi ci comportiamo esattamente come quei 10 esploratori vedete la media su 12 persone 2 erano fedeli e 10 e se facciamo una statistica nella chiesa molte volte rispecchia questa percentuale perché le persone che veramente credono nel Signore che vanno avanti sono purtroppo poche perché la maggior parte si scoraggiano e iniziano a guardare quanto sono grandi i problemi piuttosto che guardare quanto è grande Dio che i problemi li può risolvere no, no, no. questi uomini videro i giganti e videro che erano alti ma non pensarono che Dio era molto più alto di questi giganti che cosa è più importante? il problema o Dio che ti può aiutare a risolvere il problema? che cosa ti ha chiamato a fare Dio a giudicare nella chiesa a parlare male del fratello e della sorella o a pregare per loro e non vedo che la Bibbia dice giudica tuo fratello dice pregate gli uni per gli altri Amen. allora cosa successe purtroppo questo atteggiamento questo comportamento causò dei problemi causò che tutto il popolo dovette attraversare 40 anni di deserto, 40 anni in cui non c'era frescura, perché sapete il deserto non è un bel posto, c'è la sabbia, sì, ma non è come la spiaggia qua di Mantanella o questa zona bellissima, c'è la sabbia, ma nel deserto non c'è niente, non c'è ombra, si soffre il caldo, c'è l'aridità e molte volte noi viviamo l'aridità nella non per i problemi degli altri non per i problemi del pastore o per il peccato del fratello e della sorella che sono nella comunità ma per il nostro proprio peccato perché noi non abbiamo avuto fede nel Signore per pregare davanti ai problemi e per credere che Dio li possa risolvere lo Spirito Santo questa sera sta proprio marcando su questo gli altri. Ah la colpa è di Mosè che ci ha portato in mezzo al deserto. Adesso la vediamo Mosè. Vieni qua Mosè, noi ti la vogliamo. Perché ha ascoltato Dio? Non era meglio che seguivamo i Tori? non era meglio che stavamo dal Faraone e iniziamo a mangiare le pietre a Mosè. Non possiamo mangiare, lanciamo le pietre a Mosè. Non possiamo bere, lanciamo le pietre a Mosè e tutte le colpe erano sempre di Mosè ma non segretario che aveva fatto di padre e molte volte nella chiesa sono senza lavoro la colpa è del pastore le cose non vanno bene la colpa è del pastore ho fatto un incidente con la macchina è la colpa è del pastore oggi piove è la colpa è del pastore siamo così siamo esattamente come il popolo di Israele guardiamo al problema ma non a Dio che è più grande del problema e che il problema lo può risolvere la soluzione al nostro problema non è il pastore ma è Dio che opera attraverso il pastore Aie. Sono calati questo popolo dovette passare 40 anni di deserto ma vi dico di più perché molti su questo non ci riflettono. due furono fedeli chi erano? Giosuè? e Cato anche loro dovettero attraversare 40 anni di deserto per dei peccati che non erano neanche loro soltanto perché si trovavano insieme ad un popolo che non credeva nel Signore e molte volte nella nostra vita noi siamo in una chiesa e diciamo ma perché? E non ci rendiamo conto che il problema è la mancanza di fede, e noi all'interno del deserto che sta attraversando la chiesa molte volte dobbiamo rimanere fedeli, perché Dio ci chiama la fedeltà, la Bibbia dice che di quella generazione morirono tutti quanti, nessuno entrò nella terra promessa tranne due a caso, Gesù è caldo. il caso non esiste fra e persone se tu sei fedele del Signore anche a 99 anni Dio la risposta te la farà vedere Amen. perché Dio è fedele me, anche se noi non siamo fedeli Dio lo è e lo rimarrà per sempre Ci questi uomini hanno visto la mia gloria hanno visto i prodigi che io ho fatto in Egitto mi hanno disprezzato sapete molte volte con il nostro comportamento noi offendiamo Dio noi stiamo prendendo Dio e lo stiamo buttando in una battoniera lo stiamo disprezzando perché a causa della nostra mancanza di fede nonostante abbiamo visto che Dio è potente abbiamo visto i miracoli di Dio abbiamo visto le cose gloriose che Dio ha fatto continuiamo a non credere in Lui continuiamo ad essere infedeli. e facendo questo disprezziamo Dio proprio così come disprezzò Dio il popolo di Israele ma Caleb era animato da un altro spirito dice il verso 24 e seguì Dio pienamente Caleb non seguì Dio a metà lo seguì pienamente ed è questo quello che Dio vuole da noi che noi lo dobbiamo seguire a metà ma lo dobbiamo seguire finamente Dio non vuole solo una parte del nostro cuore lo vuole tutto Amen. Dio non vuole solo una parte della nostra vita la vuole tutta Amen. perché noi non possiamo servire a due padroni dice la Bibbia non possiamo servire a Dio e a Perché se perché sennò ameremo uno e disprezzeremo l'altro e molte volte noi con il nostro comportamento amiamo il mondo e disprezziamo Dio. Perché mettiamo il mondo prima di Dio, perché mettiamo i nostri affari prima di Dio, perché cerchiamo prima le cose del mondo e poi le cose di Dio. Ma la parola di Dio che cosa ci dice? Cercate prima il regno di Dio. E tutte le altre cose vi saranno date. Se noi cerchiamo prima le altre cose non riceveremo né le altre cose e né Dio ma se cerchiamo prima Dio allora riceveremo Dio il regno di Dio e tutte le altre cose cioè, io voglio vedere la terra promessa io voglio vedere 1907 battesimi anche qua in Italia sapete ero in Brasile tanti anni fa perché vinsi un premio lavorativo insieme con mia moglie andammo in Brasile e allora all'inizio del risveglio in Brasile e io presi, parlai con una, una persona che era nella bella, beh, mi disse senti qui di dove sta una chiesa in e lui mi disse guarda dai, là, là, là, là e ci sta una chiesa e io entrai in questa chiesa però quello che non mi disse questa persona è che era una chiesa religiosa quasi luterana, diciamo. Per cui se sono venuto qua per vedere il risveglio, mi sembrano funerale. Non è il posto che fa la differenza, sono le persone. Non è se siamo in Brasile o siamo in Italia la differenza, ma è il nostro cuore. Sapete, in questi paesi Dio benedice queste persone perché hanno fede. Perché invece di essere lì a criticare i loro pastori o i fratelli, sono lì a pregare, a digiunare per vedere quello che devono fare. E allora sì che Dio risponde. Sapete, ricordo una volta ero in Perù, nel 2008, e stavamo predicando in radio e un appello. Il giorno dopo ci sarebbe stata una preghiera di guarigione, in un locale alle 8 di mattina. E in quella mattina alle 8 ci furono 40 persone che arrivarono. Chi arrivò con le stampelle, chi con la sedia a rotelle, chi aveva problemi che non ci sentiva. E Dio quella mattina guarì tutti. Parlando con quelle persone, io capì perché c'erano persone che si erano alzate alle 3 di mattina per essere lì alle 8, che avevano fatto 4 ore di autobus, e sapete gli autobus di là non sono come i nostri, che sono comodi, là si sedevano disabili seduti su panchine di legno, e hanno fatto 3 ore, 4 ore di autobus per essere lì, per ricevere una preghiera. E disse, ma perché fa tutto questo? Perché io sapevo che il Signore mi avrebbe guarito Molte volte come credenti ci stanchiamo pure di venire in chiesa Alcuni ci hanno la chiesa sotto casa eh? No, scoccio oggi Dov'è la nostra figlia? Siamo veramente diversi dal popolo di Israele O siamo molto simili E soprattutto Vogliamo imparare da loro? Per fare le cose diversamente vogliamo vedere la gloria di Dio? tutto dipende da noi non dipende da Dio Dio vuole fare le cose Dio vuole mandare 1907 battesimi, Dio lo vuole più di noi Dio vuole che tutto il mondo si salvi perciò ha mandato Gesù ma sta a noi il compito di evangelizzare non al pastore ad ognuno di noi sta a noi il compito di andare per il mondo a predicare il Vangelo se noi non faremo questo non possiamo vedere i anime che si convertono tutto dipende da noi sapete Dio ha preso la Bibbia e ce l'ha data nelle mani è come prendere una bomba e darla nelle mani di una persona tu puoi usare quello per distruggere per fare danno al diavolo, per distruggere il regno delle tenebre, perché dove c'è la luce le tenebre vanno via. Ma molte volte le persone prendono questa Bibbia, la, questa Bibbia e se la conservano, prendono la parola di Dio e ne fanno soltanto uno strumento, un bel libro da poter mettere nelle biblioteche di casa, Non la usano se tu non usi la parola di Dio se tu non usi la tua fede allora non potrai vedere qualcosa di diverso se tu hai vergogna di parlare agli altri di Gesù perché hai timore di quello che gli altri dicano di quello che gli altri pensano stai facendo ti stai facendo dei giganti davanti agli occhi e non sei fedele in ciò che il Signore ha detto ma cane era animato da un altro spirito e ricevette la benedizione lui e la sua progenie sapete la Bibbia benedice sempre la progenie Dio era il Dio di Abramo di Sacco e di Giacobbe non di Abramo solo perché il piano di Dio è il piano della generazione Dio non vuole che ci salviamo solo noi ma vuole che anche i nostri figli si salvino, eh. e anche i figli dei figli si salvino, eh. perché il piano di Dio è un piano generazionale, ed è tempo di restaurare la paternità spirituale delle nostre chiese. però questa è un'altra predicazione. <ride> ma Dio vuole che anche la nostra famiglia si salvi, i nostri figli si salvino, ma questo avverrà soltanto se noi siamo fedeli a ciò che la parola di Dio insegna. Se noi siamo fedeli, allora la benedizione di Dio si estenderà, si vedrà nella nostra vita, nella nostra casa. La gente dirà, ma com'è? Tutti non hanno lavoro e tu sì. Perché? Perché è una promessa da parte di Dio sulla mia vita. Dio è fedele e noi dobbiamo essere fedeli con Dio se vogliamo ereditare le promesse di Dio. Amen. Amen. Allora io voglio che questa sera noi possiamo ereditare le promesse di Dio. Voglio che questa sera ognuno di noi possa realizzare e avere la risposta di Dio. Perché Dio disse a Mosè, io li perdono, perdono il popolo per quello che loro stanno facendo, per quello che loro hanno fatto, io li perdono. Però queste persone non entrano nell'eredità. Quello che invece io voglio che Dio non solo ci perdoni, ma ci dia anche le verità. Noi non vogliamo essere di quelle persone che Dio ha perdonato ma poi muoiono nel deserto. Dobbiamo essere animati da un altro spirito, da quello che aveva di il quale lo faceva essere fedele e compiere appena quella che era la volontà di Dio. Allora noi avremo le nostre promesse ti dicono perché io prego prego la mia risposta non arriva perché quello che Dio vuole da te è che tu sia animato da un altro spirito